l'idea proprio di, di fare, perché non è, non è un tema su cui si trovano tanti libri, quello della paranoia. Allora, la paranoia io credo che sia, almeno dagli studi che ci sono, ehm, sia di prevalentemente di competenza psichiatrica, ma anche gli studi sono prevalentemente di tipo psichiatrico, vabbè insomma ne ha parlato anche il nostro Freud eccetera eccetera eh, però la paranoia è ora diciamo una classe di problema ma una difficoltà che l'uomo ha sempre avuto perché la troviamo descritta nella filosofia mm -hmm. eh, ma nella filosofia greca fino all'ottocento in cui è stata sistematizzata come entità clinica e poi tutto il decorso del Novecento, dove è insomma stata di pertinenza esclusivamente psichiatrica, ma ha avuto anche una risonanza in letteratura per tutte le guerre che ci sono state. Come ci siamo arrivati noi? Noi ci siamo arrivati per, adesso possiamo dire, per una paranoia subclinica. Cioè. <ride> creiamo una categoria tra virgolette no? Uh -huh. Allora noi avevamo, uh, avevamo delle difficoltà che stavano sotto la classe di problemi relazionali uh -huh. che noi strategici sappiamo decodificare perfettamente con gli strumenti che eh, sono partiti da palo alto e poi eh, sono arrivati ad essere dei protocolli di trattamento con Giorgio Radona, di terapia strategica, però eh, in questi problemi relazionali c'era qualcosa che andava oltre, cioè che ci limitava sia l'efficacia che l'efficienza del trattamento. E parlo da quello più banale, c'era, ci sono, cioè ora li sappiamo riconoscere, ma prima c'erano certi disturbi da panico. Mm -hmm. Che non rispondevano al protocollo. Tu sai che nel nostro protocollo è una best practice del centro di terapia strategica al trattamento di attacchi di panico, abbiamo un'elevatissima efficacia, ma eh, c'era una parte piccola residua mh, sotto il 10% resistente proprio al trattamento. Eh, C'erano certi problemi relazionali che eh, in ambito professionale eh, che è il cosiddetto mobbing no? mm -hmm. quindi persone che lamentavano eh, questa continua allerta per la paura di essere in un qualche modo espulse e anche lì con i nostri strumenti eh, insomma facevamo una gestione ma non una soluzione C'erano certe forme di depressione, e lì forse cominciava a essere un po' più chiaro, che eh, erano eh, depressione depressione perché avevano tutte e due le caratteristiche della depressione, quindi un umore flesso, ma avevano anche come tentata soluzione, perché qui entro un po' nello specifico, il nostro criterio sì. parla eh, per identificare le classi di problema, si lavora sulle tentate soluzioni, erano caratterizzate dalla rinuncia, quindi eh, si sovrapponeva perfettamente come noi si decodificava de la depressione, ma non rispondeva. Certe ruminazioni ossessive, che anche lì eh, è quasi una best practice, anche quella la ruminazione ossessiva, ma che non, non, eh, non si risolveva cioè c'era un eh, miglioramento della situazione dal punto di vista clinico quindi rappresentava meno impedenza per la persona ma non c'era un passaggio di qualità eh, quello che il nostro maestro Paul Varsely ha definito il cambiamento 2 quindi un cambiamento proprio nel, percettivo nel modo di interpretare il problema e allora ci siamo messi a studiare meglio eh, professor Nardone ci ha autorizzato, cioè abbiamo fatto una riunione, ha detto proviamo a studiare questi casi e con Tiziana Verbitz che è una grande collega abbiamo preso tutti i nostri pazienti in carico e le cartelle cliniche che avevamo e, e niente, il, il comune denominatore che eh, faceva sì che queste classi di problema non evolvessero così come ci aspettavamo perché erano classi di problema conosciute che trattavano erano eh, diciamo un'ideazione paranoica mm -hmm. e qui dobbiamo spiegare eh, un po meglio che cosa abbiamo descritto nel libro perché la paranoia Sai che nel DSM-5 è proprio classificata come una psicosi, con delirio, sì. appunto. Infatti una mia domanda perché... era proprio su questo che ho notato nel vostro libro, è interessante, E ciò cioè stai spiegando adesso, come mai avete deciso di rifarvi al DSM-4 e non al DSM-5, come riferimento? Uh, Perché lì c'era ancora un po' una distinzione nel DSM-4 tra fobia sociale e paranoia mm -hmm. e, e delirio. Mm. quindi c'era un po' una differenza che per noi è, sostanzia è sostanziale dal punto di vista del trattamento sì. perché il fobico sociale si nasconde perché ha paura di mostrare i suoi limiti e le sue difficoltà e teme che gli altri se ne accortano o i suoi difetti insomma eh, il paranoico invece si difende ed ecco quello che abbiamo trovato eh, e che è trasversale anche a classi di problemi, appunto, che non andavano, non si volevano a soluzione, si difende da un nemico. Mm. Il, il paranoico identifica qualcosa, una persona, sono sempre gli altri e sono sempre, noi l'abbiamo scritto nel libro con la A maiuscola, gli altri. Mm. Perché c'è sempre un'attribuzione agli altri di potere. Mm. E quindi è di una qualità che ha un potere malevolo quindi questi sono due eh, poli importanti eh, sul quale si gioca eh, la paranoia del quotidiano mm -hmm. se la vogliamo <ride> sì, eh, sì. semplificare quindi è un tipo di paranoia che eh, fa parte mm -hmm. eh, eh, del problema o del disturbo, ma è anche uno stile relazionale che può certe volte nei momenti di difficoltà sconfinare e farlo diventare un disturbo.